Ah, dubito a tutti è un periodo un po magro per me nel senso che non sempre ho idee e voglia per fare però eh, ieri ho letto un commento di criminale che ha detto così che sembra che gli sto dando la ladra però si scrive crimi come l'incantevole crimi che mi ha chiesto eh, cioè non mi ha chiesto eh, ha mostrato ecco, interesse per quello che avevo detto, che avevo accennato riguardo all'assistenza all dei treni per le persone disabili in Italia. Ce la faccio a scandire parole oggi e se mi sforzo ce la faccio. Allora, sono cambiate un po' di cose nel frattempo. Nel senso che qualcosa è rimasto invariato, cioè bisogna essere sempre possessori di carta blu. Eh, questa carta dà diritto fondamentalmente alla, al viaggio assistito Cosa vuol dire? Che non è che senza non potete andare da nessuna parte Semplicemente senza non potete richiedere l'elevatore Non potete richiedere gli operatori Tutto lì Quindi per un prezzo veramente ridicolo Che in questo momento non ricordo e si paga una sola volta poi non si paga più conviene farla quindi ciò che è rimasto invariato riguarda il possesso della carta blu altra cosa che è rimasta invariata ma che ho scoperto che esiste perfino qualcuno che non lo sa ancora è il fatto che voi dovete telefonare all'assistenza eh, al servizio sala blu appunto che c'è un pochino più o meno in tutte le città in questo momento non mi ricordo il numero verde a memoria però ve lo metto in fase di, di montaggio perché eh, ripeto mi sono accorto con grande orrore che qualcuno non è abbastanza abbastanza informato Ma, mm, non, non, non voglio assolutamente attaccare queste famiglie perché a volte ecco eh, no a volte spesso lo stato lucra sulla disperazione di queste persone disinformando completamente il numero che vi metterò è un numero verde quindi assolutamente gratuito se non mi sbaglio è attivo fino alle 21 di ogni giorno e recentemente all'interno di questa chiamata eh, non mi ricordo se è passato un anno o due anni eh, mi hanno detto che bisognava, per viaggiare accompagnati appunto, bisognava anche richiedere la carta freccia. Ora il procedimento della carta freccia non lo ricordo a memoria, quel che posso ricordare con sicurezza è che io mi sono registrato con un normale indirizzo email, e eh, quel che cambia sostanzialmente è che alla prenotazione successiva... Uh, vi chiederanno con quale email vi siete registrati o registrate uh, per uh, dichiararvi possessori di carta freccia io avevo anche letto che mi dovevo arrivare a casa non mi è mai arrivato niente sinceramente però nello stesso tempo nonostante questo disguido, disguido un po' strano non ho mai avuto problemi a viaggiare per questa cosa L'assistenza deve essere assolutamente prenotata entro 24 ore Cioè 24 ore prima, oggi non so parlare Non so parlare E 24 ore prima altrimenti potreste non, non ricevere assistenza Soprattutto per quello che riguarda la, staz la stazione Perché se la stazione insomma non sa che voi avete bisogno, ci si sta che il servizio non ci sia, però 24 ore mi sembra tutto sommato un servizio abbastanza plausibile, meglio sarebbe, meglio sarebbe non dover prenotare affatto come gli altri paesi europei o perlomeno questo è quello che ho sentito, se sto diffondendo un'informazione falsa mi scuso da subito e invito chi è più informato di me a correggermi qui sotto, però diciamo che per dare la possibilità anche a noi di viaggiare come le cosiddette persone normali la parola che odio che non mi piace però diciamo che faccio solo per rendere l'idea e tanto sicuramente è tanto e fa tanto naturalmente potete anche annullare il servizio vi è sempre richiesto un minimo di, di preavviso la cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che eh, all'interno della, della telefonata ecco, di prenotazione vi viene richiesto il vostro numero di cellulare perché Perché voi con, con, con i messaggi salvati nel telefono quindi non cancellateli assolutamente dovete poi andare nell'altro biglietti della vostra stazione di riferimento e dovete eh, mostrarli al. l'ha al, detto, a chi vi fa i biglietti, non mi viene ora il nome, pardon. Perché ci sono i dati per il, per il vostro biglietto, appunto. Una cosa che a me fa, fa parecchio girare, girare, girabile, è che non ci sono sconti di sorta. Ebbene, sì, non ci sono sconti di sorta. L'unico sconto uh, sul quale potete sperare dipende dal fatto che per esempio oggi è eh, mi pare il 26 febbraio eh, Se oggi 26 febbraio voi sapete che ne so che ad aprile vi dovete fare una vacanza a Roma di una settimana mettiamo così Se voi prenotate oggi 26 febbraio sparo delle, delle cifre a cavolo un biglietto che vi costerebbe, non lo so, 50 euro, potreste anche pagarlo 25, però uh, su questo gioca molto la, <coughs> la prontezza della, della prenotazione, non ci sono sconti da dire che ne so, uh, l'invalido civile al 100% uguale sono io, non paga niente, piuttosto che un invalido civile all'80% ha uno sconto, il 50% niente di tutto questo non c'è nulla non c'è nulla volevo anche fare un video sul, sul viaggio in aereo ma siccome non mi ricordo molto non, non, non me la sento dare informazioni alquanto sommarie e poco dettagliate l'unica cosa alla quale posso accennarvi che eh, è il discorso del biglietto L'unica cosa che posso accennarvi è il discorso del biglietto, <coughs> nel senso che comunque anche qui come per il treno, eh, il, vostro, il, vos, il vostro risparmio, non so parlare, dipende dalla dall'anticipo con il quale prenotate. Per il resto purtroppo non ricordo molto bene come è organizzato, quindi non me la sento di fare un video. Uh, anche perché insomma è una responsabilità pubblica queste cose su youtube e per il treno l'ho fatto e lo faccio volentieri non solo perché me l'ha chiesto a Deborah slash criminale ma perché effettivamente è un'idea alla quale avrei dovuto pensare già da tempo quindi ricapitolando possesso di carta blu possesso reale o figurato non, non si è ben capito di carta freccia se avete uh, l'accompagnatore dovete dichiararlo, naturalmente, nella telefonata. Uh, vi chiederanno inoltre se la vostra carrozzina è chiudibile o meno, ma comunque questo non è affatto condizionante ai fini del viaggio. Eh, io non posso più usare il triride purtroppo ma ho sentito che il triride può andare in treno la cosa è legalissima anche perché ha la stregua di una carrozzina elettrica eh, per gli animali se avete anche animali che ne so mettiamo caso che questo video stia venendo ascoltato da una persona cieca con un cane guida io ho sentito dire che uh, se non sono cani che sono in grado di stare in un trasportino pagano addirittura il biglietto, però mi raccomando, migliorate eh, anche il cane guida, perché io ho visto personalmente una ragazza che ha viaggiato completamente da sola con il cane guida. Quindi, se c'è qualche persona cieca che mi sta ascoltando, benvenga. <coughs> Se vogliamo una cosa che manca potrebbe essere preparatevi ai disservizi più assurdi Mi è successo in una tratta che, che mandassero via i miei accompagnatori In un'altra tratta mi è successo che non c'era eh, addirittura la persona che mi doveva aiutare Quella santa donna della sala blu che se mi sta guardando le dico grazie Uh, ha rischiato proprio la, la sua salute fisica perché non doveva assolutamente uh, sollevare la carrozzina ha rischiato la sua salute fisica sollevandomi con l'ausilio di un facchino quindi se mi sta guardando la ringrazio non cito la stazione perché no non so non so se lo posso fare però grazie mille questa è la condizione e la dignità di un viaggiatore disabile in Italia. Alcune cose, uh, ripeto, vanno benissimo, altre no. No, mi sta venendo adesso in mente che ne ho dimenticata ancora un'altra, perdonatemi ragazzi, veramente... Sono talmente tante le cose da dire che non è facile contenere tutto. Uh, con il passaggio da ferrovie della Stato a rete ferroviaria italiana ho notato una cosa atroce è molto difficile che perlomeno io nella mia zona venga imbarcato su un treno regionale se devo spostarmi di poco forse se invece eh, già andare a Roma vuol dire che è molto difficile che io venga imbarcato su un sul regionale eh, ma c'è una netta preferenza per uh, i freccia bianca e talvolta anche, fre anche freccia rossa cosa vuol dire questo? vuol dire soldi vuol dire pecunia allora io dico già non ci sono sconti perché già non ci sono sconti in più ci togliete anche la maggior parte dei treni personali col, eh, regionali con la scusa ufficiale che non c'è assistenza Cosa facciamo? Ci togliete, Ci togliete anche l'assistenza così si fa prima oppure no? Non lo so io ragazzi cioè. Per questo invito tutte le persone o disabili O che pur non essendo disabili magari, che ne so, sono invalide O semplicemente appoggiano una causa A condividere questo video Ma non per me, non per la mia notorietà e nemmeno per la mia monetizzazione perché a me di guadagnare perlomeno di guadagnare su youtube importa fino a un certo punto non intendo fare di youtube il mio lavoro primario condividetelo perché queste cose si devono sapere io, io non, non ho potuto accettare ce l'ho ancora qui che fosse esistita ancora una famiglia che non conoscesse queste cose io spero di aver detto tutto e invito che io, che invito Chiunque si renda conto che ho dimenticato qualcosa scrivermelo qua sotto Vi saluto e ci vediamo la prossima volta Ciao a tutti